Ciao a tutte e tutti, oggi siamo qua a fare un'intervista interessante, parleremo di un tema che sorge, forse diventa ancora più importante in questo periodo storico, un tema legato all'alimentazione, alla terra, alla cultura e di trattare e vivere insieme alla terra in una maniera diversa. Questo periodo storico, radicale, straordinario, e ci ha fatto capire una serie di cose e forse il virus ci sta dicendo che dobbiamo fare un, un, una serie di cambiamenti nella nostra vita. Oggi parleremo di un eventuale cambiamento che ci potrebbe aspettare eh, in merito all'alimentazione e alla cultura agricola. Allora, qua sono con due persone che eh, si trovano in Piemonte, a Rivalta. Allora, lascerei la parola a loro prima di tutto per presentarsi e perché oggi siamo insieme a chiacchierare, cosa hanno da raccontarci. Ciao! Eh, ciao Murat! Ciao! Ciao, ciao, ciao, ciao. Eh, quindi, insomma, raccontiamo un, po un pochino chi siamo, ecco, eh, in buona sostanza. Eh, va bene, dai, io sono Alessandro, eh, presentatore canonica, uomo di 47 anni, eh, eh, con Barbara. Ciao! Eh, viviamo insieme in, in, in questa casa, sostanzialmente, ecco, questa è la cosa di base, noi la nostra scelta di vita e eh, abbiamo preso questa casa a rivalta di Torino e viviamo qua. Cosa facciamo? Eh, mh, la parola una grossa è che ci occupiamo di permacultura. Eh, eh, sostanzialmente si cerca, progettando, pensando le cose, eh, di vivere mh, il più possibile in un modo eh, attento alla terra. Mh, rispettoso della terra e di se stessi, quindi della propria salute. E, e quindi della salute, come dice giustamente Barbara, passa tantissimo dall'alimentazione, dal cibo e quindi noi proviamo a, un pochino a, a produrre questo cibo no? per noi stessi e per eh, le persone a noi vicine in termini sia di distanza sia, sia affettivo anche, perché no? Facciamo questo, insomma. Ok, alcune domande chiave. Prima di tutto voi non siete in campagna, siete a Rivalta ma in centro, in centro storico, giusto? Sì, noi siamo a Rivalta di Torino, quindi seconda cintura di una metropoli. Eh, siamo però in un centro storico vicino al castello di Rivalta. E in un contesto un po' particolare perché effettivamente sono qui intorno sono tutte vecchie cascine. Noi abitiamo in una cascina del Settecento come nucleo storico, e, però eh, sono appunto tutte case che erano cascine un tempo, in parte lo sono ancora, e quindi hanno tutto un, hanno mura intorno che dividono. Eh, separano anche proprio molto nettamente l'area urbana da quello che è il contesto della casa e hanno terreno intorno Quindi... Sia nel centro storico, ma varcata la soglia di casa, sia in un contesto assolutamente rurale e di campagna. Nel 1789 si sì, è praticamente. <ride> sì. wow, wow. Una domanda, eh, un domanda eh. chiave. Eh, voi eh, avete fatto sempre questo lavoro, siete contadini, siete delle, dei professionisti del settore oppure... E questa um, è stata una, una nuova fase nella, nella vostra vita e avete tentato di cambiare la vostra vita? Come bre brevemente la vostra storia? I barrieri hanno storie differenti, ma in ogni caso quello che, che ci accomuna anche è in realtà il, è il processo, il cammino, chiamiamolo in questo modo. No, non siamo contadini di, di storia di famiglia, non abbiamo sedimenti, terreni, ettari vari ed eventuali, eh, arriviamo da, da, una, da una storia urbana, entr entrambi, e, è un discorso di avvicinamento, di transizione, di allenamento se vogliamo anche, no? E, un passo dopo l'altro fai, fai un percorso, un passo dopo l'altro, un percorso fatto di esperienze in contesti diversi, personalmente, io ho abitato in montagna, in campagna, ho creato orti urbani nelle città, eh, quindi fai esperienze diverse, eh, imparando e sbagliando anche, che è importantissima come cosa. E, e man mano crei sia un po' il presente che, che il futuro, insomma, però noi non arriviamo da quella storia lì, ecco, se non eh, magari per qualche vecchio parente del, del secolo scorso, ecco. Eh, io voglio di a mestre, voglio di Veneto, che era una vecchia cascina. Però no, sono nato e cresciuto in città. Eh, sono tanti anni che faccio queste cose. Eh, è un percorso, è un percorso, Murat eh, si sì, sì, si prova, si fa. Si, si impara? Ok, e in merito... Sì, a... si impara. Si studia tanto anche. Eh, eh, Barbara ha ragione, eh? si studia anche tanto, perché per fare certe cose eh, bisogna anche imparare proprio studiando. Eh, soprattutto se vogliamo avere cura di noi stessi, attraverso la cura della terra, eh, essere rispettosi della terra in questo momento, in qualsiasi contesto, eh, fuori città, in città, Vuol dire anche studiare, imparare, eh, anche un po' cercare di riparare tutti i danni che sono stati fatti comunque, fammela dire in questo modo. E quindi bisogna studiare per far questo, eh. non, è, non è solo, eh, cito un amico che ha fatto un'intervista ieri sera, mi è piaciuta questa espressione, eh, non è solo sandaletti e vestiti larghi e canottiere, <ride> ecco, non, è, non è fare un po' di picchiettoni in giro con la tappetta in mano, ecco, non, è, non è solo quello. Ecco. Chiaro. Allora per coloro che avranno l'occasione di accedere a Instagram per permaculture training oppure permaculture training è il vostro account. Però possiamo esatto. sfruttare l'occasione di questa intervista anche per far capire specificamente cosa fate voi. Cioè avete due fasce e coltivate patate e aglio oppure qualcosa in più? intanto eh, se ci spostiamo leggermente forse si vede eh, infatti usciamo un attimo dall'inquadratura così magari si riesce a vedere meglio si vede fin dove arriva il terreno si vede questo perfettamente è eh, questo è il retro poi abbiamo anche davanti un giardino e, e un altro piccolo orto che diciamo è quello più a uso familiare eh, qua dietro invece ci sono una serie di cose, c'è anche una serra, forse mi devo togliere io per farla vedere. Mi vede? Ok. Eh, sì, dai, noi in, in questo momento, sugli ultimi sei mesi, le nostre energie sono state eh, impiegate per eh, creare questo posto. Noi quando siamo arrivati qua... E era una, una struttura eh, appunto di tanti anni perché di fine settecento eh, c'erano dieci anni un po' di, di un po' di abbandono ecco per cui c'era tanta erba alta da tutte le parti e basta ecco e, e quindi per come è fatta noi abbiamo una, una casa centrale davanti c'è una parte del giardino probabilmente era una vecchia abbazia questa perché c'è una cisterna centrale eh, quindi è proprio anche un consenso sì, c'era parte di un, di un centro conventuale eh. e, e davanti noi abbiamo fatto l'orto giardino eh, che serve un po' per il nostro consumo eh, intanto e e dove facciamo anche un po' di sperimentazioni, la propagazione dei semi. Cioè partiamo magari da verdure tecnicamente cultivar un pochino particolari per fare semi nuovi per poter aumentare la disponibilità di semi. Quindi davanti abbiamo la parte nostra sperimentale. Qua dietro invece abbiamo la parte un pochino più produttiva. Abbiamo creato una serra che ci ha permesso comunque. Eh, quest'inverno di iniziare a, a mettere giù semi, cominciare a fare i piantini noi stiamo già mettendo in campo una serie di cose l'abbiamo anche riscaldata con un sistema di pannello solare autocostruito eh, un pannello ad aria che butta aria calda dentro la serra Poi ha alimentato dal fotovoltaico, alimentato da fotovoltaico ecco. fare permacultura, se possiamo dire questa cosa qua brevemente e anche mettere insieme tante risorse conoscere quelle che sono le risorse rinnovabili farle parlare insieme e creare un sistema un po' complesso che permetta poi di essere virtuosi vogliamo dirla in questo modo qua c'è chi direbbe resilienti no? più tu crei delle situazioni che subiscono meno i tentennamenti esterni eh, più hai la possibilità di stare in piedi diciamola in questo modo qua una serra che lavora con il sole non ha bisogno del combustibile per essere riscaldata banalmente qua dietro facciamo un po' di produzione un pochino più ampia perché il progetto è poter dare effettivamente degli ortaggi buoni, eh, sani, nutrienti, eh, se possibile, ed è possibile, eh, a un prezzo che, che sia accessibile alle persone per evitare che solo il ricco possa mangiare bene e il povero debba comprare l'ultimo ortaggio in fondo al all'ultimo all scaffale del discount. No? Questa è la grossa disparità sociale poi che c'è nel mondo. Quindi fare le cose bene e darle comunque in modo che le persone possano recepirle è possibile, ecco questa è una cosa importante, è possibile fare questa cosa e noi ci stiamo provando. Allora, apparentemente il vostro impegno, come hai detto tu anche con le tue ultime parole, sembra che sia una risposta all'attuale cultura di produzione e consumo, soprattutto in questo campo, nel campo dell'agricoltura e di alimentazione. È una cultura, quella attuale, delle, dei supermercati e di merci che si spostano e viaggiano un sacco. Ormai, se uno non va in modo consapevole in un mercato regionale a comprare dei contadini, spesso volentieri. In tutte le stagioni dell'anno trova tutto, a provenienza tra virgolette sconosciuta, magari qualcuno scrive che il, in quel momento l'arancia viene dalla Spagna, ma quanti ci facciamo caso? e Sono molto dubbioso perché l'offerta è sempre in crescita, in tutti i mercati si trova tutto sempre. Invece voi andate controcorrente. Tuttavia ehm, non fate una cosa, magari fino a qualche gi giorno fa era tra virgolette radicale, però oggi come oggi in questa pandemia, in questo periodo storico straordinario, in realtà ciò che fate voi diventa ancora più interessante e importante. Perché? Perché quando c'è stato il famoso lockdown, hanno iniziato a chiudere a zone, oppure tutta Italia, la prima cosa che hanno fatto le persone era quello di correre verso i supermercati perché avevano paura di restare senza cibo, okay? Tuttavia, al di là del fatto che siamo in Italia, una zona mediterranea, quindi è un paese di forte ancora produzione agricola, il cibo quindi in teoria non mancherebbe, la paura nella testa della gente c'è e la prima paura assoluta è quella di restare senza cibo. Poi invece state realizzando un progetto che è una sorta di risposta a questa, a questa paranoia. No? Cosa, cosa dice? Quanto diventa interessante e importante secondo te in questa fase storica ciò che fate voi? Che importanza più di prima oppure meno? Mi hai fregato. No? <ride> ci, ci tocchiamo per dire parla tu, no parla tu. <ride> eh, ma sicuramente da un lato è umanamente comprensibile, eh, io sono vissuta a Torino praticamente fino all'anno scorso, quindi in appartamento, quindi è, è comprensibile che chi ha solo un appartamento e magari un micro balcone non ha modo di coltivarsi se non giusto due piantine, è chiaro che la paura di restare senza cibo scatta più facilmente. Indubbiamente noi in questo contesto e in questo momento storico siamo eh, un pochino avvantaggiati per quanto, appunto, come si diceva prima, questa è stata una scelta fatta a suo tempo, non in risposta isterica a una pandemia, ma come scelta di vita, di transizione verso un modello diverso da quello che in qualche modo ci si trova dover subire in molti casi. E, sicuramente siamo un pochino avvantaggiati ma questo comporta anche molto lavoro. No? E, indubbiamente, vienimi in soccorso perché poi mm -hmm. io mi perdo, <ride> apro troppe parentesi. E, indubbiamente, certo, questo è un modello nuovo. E, dai parla tu perché mi perdo. <ride> <ride> ma ehm, io mi leggo a quello che dice Barbara in questo modo no? noi abbiamo scelto come nome del nostro progetto, della nostra realtà permaculture training permaculture perché la permacultura è un tipo di visione del mondo che dal nostro, dal nostro punto di vista è interessante e consigliamo a chiunque, forse anche solo per curiosità, di, di digitarla questa parola no? e, e scoprire che cos'è intanto come prima cosa. Training perché riteniamo che allenarsi sia qualcosa di interessante. No? Le cose non sono tutte fatte e finite tutte subito, non sono neanche lontanissime nel tempo e nello spazio, ci si allena giorno per giorno, un pezzo alla volta. Tu prima, Murat, hai usato una parola che è importante, hai no? parlato di, di paura, in qualche maniera quando soprattutto un evento esterno improvviso arriva eh, ci fa traballare, no? eh, se volessimo ragionare in termini psicologici eh, è la struttura della persona che vacilla perché ha le sue abitudini, ha le sue consuetudini, ha le sue sicurezze, è giusta questa cosa è normale, arriva una roba dell'esterno che ti fa ballare completamente, immaginiamo un terremoto, no? il terremoto sotto i piedi della terra si muove, No? E, quindi, e quindi si ha paura è comprensibile ecco, quello che mh, noi pensiamo eh, è che all allenarsi no? fare delle scelte eh, mi viene da pensare anche tutto il tema della semplicità volontaria no? eh, cioè, essere, vivere in maniera più semplice ma in maniera volontaria, non costretta eh, ti, ti, ti, allena, ti allena a godere di quel che c'è a fare molto bello quello che si ha a disposizione, molto importante, e forse rendersi conto che si può anche lasciare andare qualcosa. Quindi in questo momento, ecco, eh, lo dico per me, ma parlo anche per Barbara, con sernità: eh, noi non abbiamo paura, <ride> non abbiamo paura. Certo che i cambiamenti ci sono. Eh, non ci sentiamo neanche costretti perché eh, abbiamo anche molto spazio in cui muoverci obiettivamente. ce lo dicevamo l'altro ieri forse se lo ricordo bene forse l'unica cosa che sentiamo che ci fa un pochino traballare anche a noi è la distanza sociale no? i nostri affetti sono un pochino più lontani di ecco, non vedere magari anche solo i genitori che sono un pochino più anziani così, ecco, è quella cosa che viviamo anche noi e per il resto effettivamente allenarsi e vivere in maniera un po' differente ti fa essere anche più forte quando arrivano situazioni che, che fanno traballare è importante questa roba eh? perché senti il si dice il focus of control no? il centro di controllo lo senti più dentro di te e ti senti meno in balia di quello che succede fuori sia in termini pragmatici la distribuzione la logistica così sia in termini di incertezza comunque ecco, senza non vogliamo fare i supereroi eh? ce ne guardiamo bene ci mancherebbe però aiuta. È un a grado di resilienza maggiore. È un grado di resilienza questo, sì, e vogliamo dirla il famoso giunco che si piega col vento, c'è il vento e ti pieghi un pochino, eh. però c'è chi non spezzarti, che è una cosa importante, perché quando ti spezzi poi è lunga riattaccarsi. Eh. Sì, allenarsi e ridimensionare l'attuale cultura sì. di, di, di mangiare, di muoversi e di produrre, forse è una cosa che stiamo imparando grazie a questo virus. E in merito alle proposte e consigli che potete dare voi io ho nel mio piccolo ho realizzato una cosa, le persone come dicevo prima quando di corso sono andate ai supermercati magari supermercati low cost per via anche del loro budget limitato dove si trova non latte italiano ma quello austriaco magari mm. e si sono trovati con l'impossibilità, con un'eventuale impossibilità di non, aver, non, non reperire più il latte perché i, i confini sono chiusi no? per le merci no non fortemente però per gli esseri umani sì però ehm, se fosse dominante il latte italiano, il latte torinese su questo territorio, per esempio, questo non sarebbe un, un problema. Per cui eh, nel mio piccolo io vedo che, questo virus ci sta dicendo che i piccoli produttori, i produttori locali, eh, eh, so, saranno quelli che resteranno in piedi, quelli che resisteranno e quelli che forse diventeranno più importanti, anche più, più ricchi, no? più gettonati. In effetti in questo periodo osservo che dei collettivi di acquisto solidale oppure l'acquisto dai coltivatori diretti venditori diretti eh, sono dei punti che stanno diventando molto più importanti molto più evidenti e in merito a questi punti ma anche al, in merito al discorso di autoproduzione indipendenza personale quali sarebbero le vostre proposte i vostri consigli sia per gli amici eh, che vivono come me in un appartamento sia per quelli che hanno la voglia, la tendenza, l'intento di creare un, una collettività per riformulare quella cultura di acquisto e produzione? Ma eh, Intanto eh beh, è un tema molto ampio quello che sì. tu stai portando, eh. è difficilissimo in un minuto o poco più eh, provare a dare delle risposte furbe soprattutto ecco. eh, intanto però tu hai detto una cosa fondamentale all'inizio, hai parlato dei piccoli produttori che anche loro sono in difficoltà sicuramente eh, però il, il piccolo si gestisce in maniera un po' diversa rispetto al grande perché è meno complesso, è meno pesante quindi una filiera più corta. Eh, quindi anche chi produce magari riesce in qualche maniera con le sue forze a fare le cose eh, ma il dato di base è che bisogna investire comunque che si viva in un contesto più aperto, che si vive in un appartamento, bisogna investire nelle relazioni, Murat, eh, e anche nel cibo, no? Eh, so, spero di non essere banale, eh, però è una cosa che penso, la verità è questa, eh, è che andare al supermercato e fare la spesa il sabato pomeriggio in maniera canonica, così, eh, è legato alla gestione del tempo di vita, è legato a tante cose, al mondo del lavoro, uh, accidenti, quanti temi che ci sono che si mettono insieme su questo. No? Si va al supermercato, si riempie il carrello, si torna a casa e, e, e si prosegue con il resto della, delle, delle proprie cose. E investire nelle relazioni vuol dire, magari non in questo momento dove non si, non si deve uscire di casa, dobbiamo ricordarcela, questa ah, però cosa. Però si investe nelle relazioni eh. virtuali che poi possono diventare reali. Certo, c'è certo. tempo per, guardarsi per far anche. Eh, Però bisogna conoscere le persone, conoscere magari il piccolo produttore. No? Se tu lo conosci, crei un legame di fiducia alla fine da una parte e dall'altra a di là di certificazioni non certificazioni conosci la persona e se tu hai delle relazioni un pochino più solide anche su questo sei più resiliente no? riesci ad avere più possibilità. Questa è il primo, la prima cosa. I consigli pratici eh, chi vive in un contesto più piccolino un appartamento così eh, magari ha qualche possibilità in meno magari non può eh, coltivare grandi cose eh. Qualche vaso sul balcone, qualche piantina. Mia mamma vive in città e si fa due pomodori, un po' di fragole. Ma questo è comunque un valore, Murat, perché è vero che non fai l'autosufficienza alimentare. No, certo che comunque è un tema molto ampio già in generale, neanche noi siamo autosufficienti, quindi ci sono mille cose con cui bisogna confrontarsi e l'estrema auto, autosufficienza ti porta poi a sacrificare le relazioni, bisogna ricordarsela sempre questa cosa. Quindi bisogna trovare anche un po' il modo per creare eh, l'equilibrio in questo. Però un, un vaso sul balcone con eh, il pomodorino, il basilico, poco importa cosa sia, è importante in un momento di difficoltà, perché in realtà ti mette a contatto con la vita. Un seme mh, germina, cresce, diventa una pianta, una pianta va a frutto, eh, una pianta esaurisce anche il suo ciclo, una pianta muore, è il ciclo della vita. Quindi comunque coltivare qualcosa in un vaso è qualcosa che ha un valore, sicuramente. E poi ci sono mille altre cose che si possono fare, o il consiglio pratico che arriva al volo. Eh, uno dei temi fondamentali di questo periodo è che manca il lievito nei supermercati. No? Tutti <ride> stanno impazzendo per il lievito, siamo un popolo di panificatori. <ride> e, Fare il pane è una cosa semplice che si può fare a casa, bisogna anche un pochino imparare a farlo per carità, d'accordo, ma si sbaglia. I primi si mangeranno un po' duri, pazienza, non importa. Ehm, il lievito lo, lo si fa mettendo impastando un po' di farina, eh, un po' d'acqua. Cioè, le persone così cerchino le proporzioni se non dobbiamo fare la lezione, e un cucchiaino di miele si crea una fermentazione. E tu ti sei fatto la un po, un po' di birra, se hai un po' di birra, fai comunque quello, delle mele di mela. E, e ci si è fatto la fantomatica pasta madre no? che tutti... <ride> e la si fa così e inizia a fare delle cosine sono cose piccole non cambiano tutta l'esistenza perché poi uno ha bisogno di comprarsi altre cose va bene, come cosa ci mancherebbe ma il discorso di prima ti fanno riappropriare della capacità di saper fare qualcosa e se tu ti senti capace ti senti più forte se ti senti più forte hai un po' meno paura sei meno dipendente da, sei dagli me... eventi esterni. Eh, perché c'è più dentro di te. Eh, la verità è questa, ecco. Certo. Quindi i consigli questi qua, insomma, il pane, cose piccole. In, la gente si, si trova al latte, anche con l'austriaco, va bene, come cosa... Eh, si prova a fare un po' di formaggio fresco in casa, ci sono mille divertentissime cose che si possono fare. Io ho iniziato queste cose qua per gioco a inizio anni 2000, più o meno. Siamo nel 2020, fa 20 anni. Una cosa in un'altra, oh, mi, mi ero preso bene, che volevo fare il formaggio. Vai su YouTube, una cosa bella della tecnologia che c'è adesso: valorizzo questo e che informazioni ce ne sono tantissime, pure troppe in certi momenti. Eh, però c'è tanta informazione, per cui curiosità. Con la curiosità si possono scoprire un sacco di cose belle da fare, semplici, e eh, che ci fanno sentire bene, poi perché abbiamo fatto una cosa noi e non abbiamo fatto solo il gesto di strisciare una carta per comprare qualcosa, per dire, ecco. forse un po' banale come espressione, Murat, scusa, però è, eh, però è la verità, è quello che è il mondo, insomma. Ecco. Allora, Altri consigli... però... A proposito della tecnologia, a proposito della voglia di scoprire, io in conclusione per quelli che ci ascoltano eh, darei i vostri riferimenti. Voi siete presenti su Instagram con Permaculture Training, con l'account, dove mettete delle foto, dei video eh, sulla, sulla, sulla vostra vita quotidiana. Cosa fate concretamente, proprio eh, di preciso, no? okay. Altri contatti, altre, altri canali vostri? Beh, anche la pagina Facebook, sempre di Permaculture Training. E il sito? Eh, sì, il sito che abbiamo un po' abbandonato negli ultimi mesi. Eh, eh. Vabbè, però, però, però un po di cose. esiste come cosa. Eh, sì, diciamo che i canali social sono quelli più immediati, eh. quindi Facebook e Instagram sono quelli che ci permettono anche di comunicare più velocemente con le persone, così non stiamo dietro a troppe cose che è un po' faticoso. Eh, hai detto bene? Eh. Noi stiamo raccontando il quotidiano, praticamente. Lo raccontiamo, così c'è questa valenza qua di racconto in real time, nel presente. E poi stiamo facendo documentazione, eh, in modo che ci sia un po' di storia, in modo che si possa magari poi col tempo riuscire a narrarla ancora in maniera diversa e poter essere così anche eh, d'aiuto e di stimolo per, per altre persone, proponendo un po' di teoria, che è sempre importante, così si studia, e proponendo della prassi. Mm, teoria e pratica insieme, si vanno a braccetto e si sostengono l'una con l'altra. Quindi Poi... chi, avesse, chi avesse bisogno e voglia può contattare voi e per avere una consulenza puramente professionale, quindi voi sostenete e supportate le persone nel loro percorso di crescita in questa, in questa maniera, giusto? Beh, certo, anche, certamente, personalmente io sono educatore professionale, per cui insomma, quella è la mia storia, e quindi le persone sì, io credo che vadano sostenute e aiutate in un processo di cambiamento, soprattutto che uno finisca a fare più agricoltura, un altro faccia qualcos'altro, forse non è così fondamentale che uno faccia una cosa o l'altra, però avere la capacità di, di, di sapersi approcciare al cambiamento e non farsi schiacciare è importante, sì, io qui faccio questo da vent'anni, tra una cosa e un'altra, nelle varie esperienze, insomma, questo, sì, poi col tempo adesso abbiamo dedicato tempo e energie a questo posto perché è importante bisogna anche arrivare un po' almeno a un certo punto no? che dire adesso funzionicchia, ecco <ride> eh, la nostra intenzione era vedremo un pochino i tempi cosa ci permetteranno di fare era dall'autunno riuscire un po' ad aprirlo di più questo posto per eh, certi sì. versi quando si potrà far venire anche le persone a vedere eh, e quindi più, magari or meglio, or sarà più bello. organizzare eh, laboratori, workshop eh, molto, molto concreti in un contesto di vita, no? Così non è solo la formazione teorica, e eh, quindi questo vorremmo farlo, vedremo cosa si potrà fare, eh, giustamente, o impareremo anche noi a fare delle cose online, probabilmente ci attrezzeremo. Certamente eh, questo è certo. quanto. Certo. Eh, così, perfetto. Allora io vi ringrazio, se non avete altro da aggiungere, eh... altro aggiungere? ce ne sarebbe da dire per ore però <ride> non si può chi ha un po' di curiosità ricordiamo Permaculture Training su Facebook, Instagram e sul vostro sito web potrebbe co contattarvi e chiedere sì, tutte certo. le domande Trovano possibili contatto, certo. perfetto e eh, ti ringraziamo anche Grazie noi per, per questa opportunità, per questa esperienza, anche che è stata una cosa interessante, bella. Grazie eh, Insomma, come si dice in questi casi qua, speriamo di vederci presto, dai, che è la, è la cosa più importante. Ti aspettiamo qua. Eh, ti aspettiamo per grazie. stare qua nell'orto insieme al fresco. Con piacere. Ciao, grazie. grazie, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.